ringrazio tutti quelli che sono venuti oggi pomeriggio e oggi si parla di attiv come attivare la democrazia in Italia e il nostro ospite, eh, Samuele Nannoni, tesoriere di Politici per Caso che è un'organizzazione in cui sono presenti degli attivisti come Marco Cappato o Luca Mercalli che è un climatologo e, e Giuliano Innocenzi che è una giornalista Ehm, diciamo che eh, la sua associazione, che è Prossima Democrazia, cosa si prefigge? Si prefigge di migliorare quella partecipazione politica che in Italia ormai non è più come quella di 30 anni fa, 40 anni fa. Basta vedere dei sondaggi, sondaggio Tecne che dice che praticamente l'83% te della popolazione non si rappresenta più, non viene più rappresentata dalla politica in generale e soprattutto è diventata sempre più una cosa elitaria, cioè basta vedere che chi non ha reddito, chi ha reddito basso vota con una percentuale del 28%, è una cosa allarmante e piano piano andrà sempre peggio, quindi lo strumento soprattutto eh, aiuterà proprio la partecipazione politica, l'ha fatto Macron in Francia, fa, lo fanno dappertutto in Europa, quindi Passo il microfono a Samuele che sicuramente saprà spiegare meglio di me cosa è l'Assemblea dei Cittadini. Grazie. Grazie, grazie a tutti dell'invito, mi fa molto piacere. Allora sì, lui ha dato un quadro che più o meno conosciamo tutti su qual è lo stato della crisi, della democrazia e della politica nel nostro Paese, anche se non soltanto nel nostro Paese, verrebbe da dire nell'Occidente in generale. Mm, eh, diciamo che... Mi piacerebbe cominciare così con questa, con questa riflessione. Mm, L'assetto che ha la, la nostra democrazia, i nostri sistemi democratici, è che si fonda su, ma banalmente la prima cosa che ci viene in mente a tutti, degli organi eletti, no? Quindi c'è un Parlamento, c'è un governo, eccetera, eccetera, non mi dilungo. Mm, a è un assetto che ha circa tra i 300 e i 400 anni. Chi l'ha pensato? Grandi padri, Rousseau, Montesquieu, no? questi grandi nomi, hanno vissuto tra i 300 e i 400 anni fa. Questo sistema è inalterato da 300-400 anni. Bene, la democrazia è intesa, tutti noi la intendiamo, come il miglior modo di eh, governare una società, no? di, eh, appunto, di governare e di tenere unita una società eh, e se non il migliore e il meno peggio come diceva Winston Churchill la domanda sorge spontanea mm, 300 anni fa, 400 anni fa la società era come quella di oggi? no ovviamente no? Quindi è evoluta ed evolve a un ritmo incessante mentre il sistema che la governa no è rimasto per lo più grosso modo fermo a 300-400 anni fa e quindi la domanda che viene spontanea è può il sistema che governa la società non andare al passo con la società forse è proprio qui che c'è il problema che oggi vediamo di questa disaffezione il problema tabico ovviamente, poi ce ne sono tanti altri anche più che hanno a che fare con la, la realtà politica di ogni singola comunità, lui parlava di 30-40 anni perché qui in Italia 30-40 anni fa più o meno no, è finita un'era de, dei partiti, delle grandi ideologie, il crollo del muro eccetera, però questo io parlo di un problema che sta più alla radice, benissimo, ehm, probabilmente la società è evoluta eh, anche la nostra percezione come uomini no? evoluti che facciamo grandi cose se si parla di democrazia di partecipazione alla democrazia che cos'è che sostanzialmente ci viene richiesto di fare? ogni 5 anni ogni 4 anni, a volte in alcuni stati andare a mettere una X su un simbolo eh, rifletteteci un attimo no? questo atto è, mh, non, so, non è un po' poco mi viene da dire, lancio un po' una provocazione cioè per, per com'è l'uomo per come siamo noi, anche l'essere umano evoluto nel 2022, eh, è sufficiente, la risposta non mia, ma la risposta che è un po' sotto gli occhi di tutti è che evidentemente no, non è sufficiente, c'è cioè, bisogno di un qualcosa di più, si sente questa necessità, solamente si fa difficoltà probabilmente a esprimere, a trovare i canali giusti, no? quindi c'è bisogno di incrementare che cosa? La partecipazione. La partecipazione Esistono i cosiddetti istituti di partecipazione, no? si parla di democrazia partecipativa, si parla di democrazia diretta, ci sono strumenti più o meno noti, il referendum è molto conosciuto, la petizione è conosciuta meno, tanta gente non sa neanche cosa sia, e poi che cosa c'è? C'è il dibattito pubblico, ci sono i bilanci partecipativi, bene, c'è un altro strumento eh, di democrazia partecipativa molto meno noto soprattutto qua, che però, diciamo, si sta diffondendo largamente, in Occidente soprattutto, che appunto, come diceva lui, ha questo nome semplice, Assemblea dei cittadini. Diceva, beh, nome appunto molto semplice, vuol dire tutto e non vuol dire niente, è vero. Infatti la letteratura gli dà anche un altro nome, più difficile ma più esemplificativo, Mini Pubblico Deliberativo. Benissimo, analizziamo velocemente queste due parole. Mini Pubblico, dice che vuol dire... Semplice vuol dire una società in piccolo, no? un, in, una società in scala. Perché? Perché chi partecipa a questo tipo di processo partecipativo, l'Assemblea dei Cittadini, è un gruppo di cittadini che sono scelti come a assorte, estratti sorte sono un gruppo di cittadini sorteggiati, come? In modo rappresentativo, cioè in modo da rappresentare da un punto di vista statistico la società a cui appartengono. Differentemente dagli altri eh, processi partecipativi che si basano sul eh, concetto dell'autoselezione. Cioè io partecipo se voglio partecipare. Vedo un manifesto, vieni in piazza, sì, vengo. Va bene? Questo processo invece sceglie un altro metodo, sceglie il metodo del cosiddetto campionamento casuale statistico. Quindi, sorteggio statistico. Quali sono i benefici? Sono due sostanzialmente. Il sorteggio, il campionamento casuale, cosa fa? Va a prendere anche persone che diversamente non si sarebbero mai sognate magari di partecipare. Perché? Perché un conto è passare per strada, e vedere un manifesto che ti invita genericamente, invita te ma tutti gli altri a partecipare. Un conto è se ti arriva a casa una lettera, magari firmata anche dal sindaco o insomma a nome del Parlamento, del Governo regionale, nazionale, col tuo nome. Mario Rossi, vogliamo te, vogliamo proprio te è stato provato, insomma, non ci vuole tanto a capirlo, che l'impatto è totalmente differente. Quindi l'incentivo a partecipare è molto di più. Ed è proprio di questo che abbiamo bisogno oggi, come diceva oggi lui, un incentivo a partecipare. Quindi statisticamente partecipano molto più persone, soprattutto partecipa chi diversamente appunto non si sarebbe mai sognato di partecipare. E questo ha a che fare appunto con il sorteggio. Ma come vi dicevo il sorteggio è statistico, quindi si vuole far sì che questo gruppo di cittadini alla fine rappresenti la società cui fa parte come da un punto di vista di genere, quindi con un bilanciamento pressoché 50-50 tra uomini e donne una rappresentatività per fasce di età, una rappresentatività per zone di residenza e generalmente anche per livello di istruzione allora questo perché è importante? perché noi chiamiamo le nostre democrazie democrazie rappresentative no? democrazia rappresentativa e elettiva, questo è il nome che noi le diamo però non riflettiamo mai sul fatto che ciò di cui spesso ci lamentiamo è che i nostri organi democratici, ad esempio i parlamenti, che sono quelli che noi eleggiamo, sono spesso scarsamente rappresentativi. E quindi perché le donne, perché pochi giovani, e perché c'è troppi laureati, perché, perché questo? Perché noi confondiamo due concetti, la rappresentatività con la rappresentanza. Le nostre democrazie si fondano sul concetto di rappresentanza, cioè io eletto, rappresento te elettore che mi dai un incarico di andare lì e fare in qualche modo i tuoi interessi, questa è la rappresentanza, la rappresentatività vuol dire fare una foto, un disegno statistico appunto di quella che è la società, quindi i nostri organi elettivi sono rappresentanti, perché sta nel concetto stesso di come abbiamo ideato no? la, la, la nostra democrazia fino a qui, sono scarsamente rappresentativi, questo è un dato di fatto, non te lo dica io, lo scopo di usare il sorteggio statistico per comporre queste, questo strumento partecipativo all'Assemblea dei Cittadini è quello di avere anche degli organi rappresentativi. Mm, il, diciamo, la peculiarità di questo strumento partecipativo non si esaurisce su questo concetto del chi, del chi partecipa, ma anche del come partecipa. Non vorrei dilungarmi con questa risposta, eh, quindi affrontiamo in un altro momento magari. Ok, grazie. Allora, eh, in Italia invece sta trovando riscontro sia perché partecipate attivamente sia perché aiutate questa, questo strumento in due casi, Bologna e Bulsi, che sono due casi molto differenti perché Bologna è una grande città, Bulsi è un paesino molto piccolo d'Italia. Quindi quali sono le differenze tra le due e soprattutto... Viene creata un'assemblea di cittadini a sorte a Bologna, perché? E viene creata un'assemblea di cittadini e a sorte a Bulzi, perché? Allora, come vi dicevo, lo strumento sta avendo grande diffusione a livello mondiale, in Europa molto, perché ovviamente dove si diffonde? In Occidente. Perché in Occidente? Perché in Occidente è dove si è affermata la democrazia. È ovvio che questo, essendo un surplus di democrazia, ok, si afferma laddove la democrazia già c'è. È ovvio che non parta dalla Cina, no? E poi magari però so che c'è una domanda su, sul mondo, quindi rimaniamo in Italia. Quello che noi stiamo facendo, la nostra associazione, siamo prossima democrazia, è quello di portare appunto questo strumento anche qua in Italia e al momento lo, siamo riusciti a farlo sostanzialmente in quattro comuni. Siamo giovanissimi, siamo nati a dicembre del, dell'anno scorso. E, questi comuni sono Susa, che è in provincia di Torino, ehm, Milano, Bologna, è appunto questo piccolissimo comune eh, alle, della provincia di Sassari che si chiama Bulsi. Eh, cosa abbiamo fatto? Abbiamo aiutato i comuni che, con i quali diciamo, ci siamo interfacciati a portare lo strumento partecipativo eh, nel, nel comune, quindi a istituirlo, quindi a metterlo nello statuto, a crearne un regolamento ad hoc che lo disciplini così come avviene per il referendum, per gli altri strumenti partecipativi appunto. Questo è successo a Susa, è successo a Milano, a Bologna diciamo hanno fatto il passo in più perché l'hanno messo in statuto, ne hanno fatto un regolamento e adesso... A, a settembre, tra settembre e ottobre, partirà di fatto la prima Assemblea dei cittadini della città di Bologna che si occuperà eh, del tema centrale ormai da qualche anno, ovvero della protezione del clima. Cioè come poter vivere in una città migliore da un punto di vista eh, climatico, ecosostenibile, eh, su questi temi. Che è un tema peraltro su cui tantissime Assemblee dei cittadini a livello locale, cittadino, regionale e statale si sono tenute negli ultimi anni e i motivi ovviamente non sto a dirlo perché è evidente, è un po' la sfida di, di questi tempi. Quindi in questi paesi qua, in queste città qui, in questi comuni qua, l'assemblea dei cittadini è semplicemente uno strumento previsto dallo statuto che può essere attivato dal consiglio comunale su richiesta dei cittadini con raccolta firme eh, oppure da, dai consigli di quartiere. Quindi come qualsiasi altro, come qualsiasi altro strumento partecipativo. A Bursi invece, in questo piccolo comune, l'assemblea, che è già in corso da alcuni mesi, eh, affronta un altro tema, ovvero come far sopravvivere un piccolo borgo di 600 persone, poco meno, eh, all'avanzare all dei tempi, allo spopolamento. Il fatto che tante persone ormai stanno andando via progressivamente da Bulsi per raggiungere magari la vicina Sassari, che è un destino che accomuna tanti altri borghi. Quindi ecco, in questo caso il tema dell'assemblea è, è questo qua. Allora, e poi soprattutto questa assemblea può essere utilizzata sia per enti locali, enti piccoli, ma comunque cioè, mi hai detto molto, molto candidamente che. Avete un progetto sempre con l'assemblea dei cittadini per riformare la legge elettorale e delle parti di Costituzione, visto che ci sono dei tentativi di referendum costituzionale, poi alcuni sono andati bene, alcuni sono andati meno bene, però che il cittadino sia anche dentro alla modifica della Costituzione sarebbe molto positivo quindi ti faccio questa domanda e mi rispondo Sì, ehm, esatto, come vi dicevo questo strumento, questo strumento può essere adottato e applicato a qualsiasi livello amministrativo dalla città alla regione allo Stato, allo stato. E, ed è così appunto laddove, laddove esiste mm. quello che ha detto lui sicuramente sarà sembrato una cosa strana a molti però quello che vi dico è che assemblati dei cittadini a livello nazionale per riflettere, ragionare e fare proposte sulla riforma della Costituzione e della legge elettorale si sono già tenute in Canada nel 2004 e nel 2007, in Irlanda nel 2013, in Islanda nel 2012 e in Mongolia nel 2017. Questo ci tengo sempre a dirlo perché appunto, come vi dicevo prima, soprattutto si tratta di esperienze nell'Occidente, ma come vedete non soltanto. La Mongolia, lo dico perché mh, spesso non, non se ne parla, però per la posizione in cui si trova, tra, st stretta tra Russia e Cina, è uno stato piuttosto democratico, piuttosto occidentale come, come sistema istituzionale. L'idea diciamo, che è venuta fuori come progetto della nostra associazione, tra l'altro supportata da un famoso costituzionalista italiano, è eh, quella di diciamo, emulare questo schema. E perché? Perché abbiamo visto che durante questa ultima campagna elettorale poi è, po di... è tornata fuori no? l'idea di riformare la Costituzione, in particolare per quanto riguarda l'ordinamento dello Stato. La riforma della legge elettorale, vabbè, manco a parlarne, insomma, è sulla bocca di tutti anche se tutti non fanno niente. Quindi... E, e, quali sono i motivi? Vabbè, I motivi sono che sostanzialmente di, della necessità di una riforma dell'ordinamento dello Stato, così come della legge elettorale, ne parlano tutti. Eh, mh, le riforme che ci sono state negli ultimi 30 anni, fatte ovviamente dai partiti del Parlamento, così come è previsto, eh, non è che abbiano soddisfatto molti. Se noi consideriamo la quantità anche di riforme che sono state mh, fatte o non fatte, perché ci sono anche le riforme non fatte, penso alla riforma Renzi-Boschi, penso alle due bicamerali, ultimamente si sta riproponendo una bicamerale, no? le due precedenti ci sono state sono stato, sono stato un fallimento, eh, ma anche le riforme fatte, come ad esempio l'ultima, il taglio del numero dei parlamentari, eh, oppure il famoso titolo quinto, le riforme al titolo quinto della Costituzione, sono riforme approvate il giorno dopo criticate, se non criticatissime, vorrebbe anche dire ma perché le avete fatte, no? Mm. Quindi... Tenendo in considerazione questo, tenendo in considerazione i precedenti di assemblea cittadini su questi temi, tenendo in considerazione che uno degli ultimi sondaggi, non, non mi ricordo, che chiedeva qual è il grado di fiducia dei cittadini italiani nella politica, cioè credi nella politica, il dato della non fiducia, scarsa fiducia era pari all'83%. Bene, quindi eh, proviamo a fare le cose in modo diverso e proviamo a non avere soltanto una costituente nuova, ma una costituente anche innovativa. Eh, tremorestando ovviamente che l'Assemblea dei Cittadini non hanno mai eh, almeno qui da noi nel nostro ordinamento un potere decisionale eh, di ultima istanza cioè nel senso eh, ciò che l'Assemblea dei Cittadini produce va sempre poi in, in mano all'organo all elettivo quindi se siamo in un comune al Consiglio se siamo a livello nazionale al Parlamento e questo è successo qui e succede ovunque le assemblee ci siano ecco. E invece ti volevo chiedere espressamente eh, nel mondo che utilizzo hanno fatto con le assemblee dei di cittadini cioè come sono state utilizzate, per quali riforme, e per quali referendum, e per, cioè per quali idee diciamo Uh, faccio un piccolo richiamo alla campagna elettorale, però senza parlare di campagna elettorale. No, guardo, lo sguardo preoccupato. <ride> no, davvero no. E, um, in realtà non c'è neanche bisogno di fare riferimento alla campagna elettorale. Allora, quando i nostri politici insomma, parlano di Italia, 99 su 10 cosa fanno? Ci mettono in paragone con chi? Francia e Germania. Parliamo di economia. Francia e Germania. Infrastruttura, Francia e la Germania, energia, la Francia e la Germania. Benissimo. Allora parliamo di eh, Democrazia Deliberativa, Assemblea dei Cittadini. La Francia e la Germania. Francia e Germania sono eh, stati che negli ultimi tre anni hanno investito una quantità di soldi in assemblea dei cittadini e fatto un numero di assemblea dei cittadini superiore probabilmente a qualsiasi altro Stato occidentale. Brevissimamente la Francia nel 19 per volontà del presidente Macron ha fatto un'assemblea dei cittadini sul clima nazionale, un grandissimo processo che si è chiamato Convention citoyenne pour le climat, quindi Convenzione Cittadina per il Clima, che tra l'altro è stata l'Assemblea dei Cittadini maggiormente finanziata al mondo nella storia, 5 milioni di euro. Un processo enorme, 150 cittadini francesi, scelti appunto, come vi dicevo, sorteggiati in modo rappresentativo da tutta la Francia, hanno lavorato per nove mesi. Ma non soltanto, in moltissime regioni francesi e città francesi eh, sono, ci sono state, sono tuttora in corso assemblee dei Cittadini su vari temi in Germania a livello nazionale ne hanno fatte tre, sul clima, sul ruolo della Germania nel mondo, questo è interessante, e ancora più interessante su come innovare e potenziare la democrazia, interessante perché è proprio ciò di cui stiamo parlando, e anche in Germania, similmente, in vari Stati, in vari landere, in varie regioni e in varie città, addirittura in una città a Quisgrana. questo poi magari dopo penso ci sarà una domanda l'Assemblea dei Cittadini è diventata un'istituzione ma di questo poi magari vi dico quindi appunto Francia e Germania ma dirò di più appunto facendo riferimento campagna elettorale a volte una parte dice dell'altra no, votate noi perché altrimenti cioè con noi rimane, rimanete nel quadro dei grandi no? dell'Europa che conta, di Francia e di Germania se votate l'altra parte Andate con la Polonia e l'Ungheria. Ebbene, incredibilmente, cioè, eh, noi siamo indietro anche rispetto alla Polonia e all'Ungheria, perché la Polonia e sono anni dal 2012, che ha varie città in cui si tengono assemblee dei cittadini, Danzica, Lublino, Wroclaw, Poznan, e, e addirittura in Ungheria, a Budapest, nel 2020 c'è stata proprio un'assemblea dei cittadini su come Bologna, questioni climatiche legate alla qualità dell'aria, del vivere in modo ecosostenibile. Quindi ecco, eh, siamo abbastanza, abbastanza indietro. Eh, quello che dicevo prima su Aquisgrana, eh, cos'è che differenzia l'Assemblea dei cittadini come processo partecipativo, la, la sua potenzialità? Non è soltanto quello che, che vi dicevo prima, cioè come si selezionano le persone, il sorteggio rappresentativo perché è un incentivo a partecipare in più rispetto all'autoselezione, eh, c'è anche il come si partecipa. E, e poi c'è questo fatto incredibile che l'assemblea dei cittadini è l'unico strumento partecipativo che oltre a essere uno strumento e un processo partecipativo in alcuni casi si è fatto istituzione ovvero è stato istituzionalizzato allora c'è uno stato federato del Belgio e ci sono varie città, capitali europee nessuno lo sa, eh, questo è incredibile, Parigi, Lisbona, eh, Bruxelles Aquisgrana, che non è una capitale europea ma è una città tedesca, che hanno creato un'istituzione un accanto al Consiglio Comunale della città o accanto al Parlamento regionale, come nel caso di questo Stato belga, c'è un organo che è composto esattamente come si compongono le assemblee dei cittadini, cioè con un campione eh, di cittadini, strato forte, <ride> rappresentativo in modo statistico della, della società, che con un rinnovo molto più frequente di quello degli organi elettivi perché si rinnova a seconda delle esperienze tra i 6 e i 18 mesi, quindi al massimo ciascun cittadino sta in carica un anno e mezzo, 18 mesi, e affiancano e coadivano il lavoro degli organi eletti generalmente dando indicazioni di quali siano le tematiche più importanti per la, per la comunità indicando su quali temi magari si dovrebbe tenere un'assemblea dei cittadini proprio specifica per ragionare più attentamente su quei temi, su quel tema in alcuni casi hanno diciamo, la possibilità anche di decidere come spendere i soldi quindi facendo un po' le veci del bilancio partecipativo quindi vale funzione a seconda di, di caso a caso però ecco, questa è la cosa importante, che da strumento di partecipazione si sono fatte istituzioni, quindi c'è stata un'evoluzione. Ah, eh, per me, perché forse non, non l'hai citato, comunque le, le persone, poi spiegherai questo, cioè le persone non è che stanno, sono estratte a sorte e stanno lì per dibattere tra di loro, ma vengono coadiuate da esperti della materia. Esatto, e questa è la domanda sul come. Quindi la dei cittadini è uno strumento partecipativo che si differenzia dagli altri, che ha la sua potenzialità nel chi, quindi appunto campione rappresentativo in modo statistico, nel fatto che ha già fatto un salto di qualità verso l'istituzione e poi nel come si partecipa. È un processo altamente strutturato, a volte si dice che la forma è sostanza, no? ed è vero, perché come tu fai partecipare le persone ha un senso e fa emergere la potenzialità delle persone. Cosa banalissima, le assemblee cittadini hanno, ogni, ogni assemblea si compone di vari incontri eh, e ehm, di varie sessioni di lavoro, con momenti in plenaria, quindi dove sono tutti insieme, ma soprattutto con tantissimi momenti a gruppi di lavoro. E questi gruppi di lavoro sono fatti a tavoli rotondi, perché rotondi? Perché... La forma rotonda banalmente è quella che consente a tutti di guardarsi in faccia l'un con l'altro, di ascoltarsi, di favorire quindi l'ascolto e lo scambio reciproco. E ciascun tavolo ha un facilitatore professionista, quindi un moderatore, che facilita, fa sì che appunto tutti si ascoltino l'un con l'altro, non ci sia chi prevarica, tutti abbiano modo di, di esprimere la loro opinione. Quindi la forma è sostanza, ma non soltanto, è un processo vi dicevo, altamente strutturato, che ha delle fasi. La prima fase generalmente è quella della formazione, ovvero i cittadini si interfacciano e ascoltano esperti della materia, della materia eh, di, di cui l'assemblea tratta, che sono scelti ovviamente da chi diciamo, mette su l'assemblea in modo da fornire un quadro quanto più esaustivo e bilanciato possibile della materia, perché sappiamo bene che noi diciamo esperti, però gli esperti sono persone, quindi anche loro avranno sul tema... Delle, delle proprie visioni e delle proprie posizioni no? è giusto che tutte siano rappresentate questa è una fase, la fase che segue è la fase di, eh, in cui i cittadini si interfacciano con i cosiddetti portatori di interesse quindi su quel tema ci sono movimenti, eh, gruppi, eh, comitati che hanno le loro idee, le loro posizioni ebbene vanno e le espongono e poi c'è un'altra fase fondamentale che è quella in cui i cittadini e l'assemblea si interfacciano con i cittadini cioè con loro, con cittadini che sono fuori dall'Assemblea, vabbè, perché l'Assemblea non, non può essere un arengo atenese in cui ci siamo tutti, no? però loro sono in qualche modo all'interno di una bolla perché appunto hanno parlato con questi esperti, hanno parlato nei i gruppi interesse, hanno cominciato a capire la complessità no, della tematica cosa fanno? Vanno in degli incontri aperti al pubblico e si interfacciano con i loro concittadini perché magari gli spiegano il lavoro che stanno facendo, ricevono da loro dei feedback, no, dei, dei commenti delle, delle idee e questo serve ad arricchire il loro bagaglio per arrivare a cosa? Arrivare alla deliberazione quindi a eh, ai tavoli di lavoro e poi in plenaria discutere, eh, decidere fare proposte e idee e arrivare a appunto, quello che è il, il, il punto finale, lo sfocio di un'assemblea quello di emettere, diciamo in qualche modo produrre un report un report in cui si contengono appunto proposte e eh, idee sul tema, sul tema affrontato che viene poi, come vi dicevo prima, mandato eh, appunto alle istituzioni e l'altra cosa interessante sul come lavorano è che mh, viene pre, diciamo, preferito sempre, si cerca di far sì che queste proposte, ehm, eh, a queste proposte si approdi con il cosiddetto metodo del consenso. Cosa vuol dire? È banale, lo spiega, lo spiega la parola. Ehm, si cerca di far sì che le proposte che vengono contenute appunto, nel report finale dell'Assemblea dei cittadini siano proposte che ricevono il consenso, l'approvazione più o meno di tutta l'Assemblea poche persone, diciamo su 100 persone, se ci sono 5 contrarie, lo si scrive. Questa è la proposta, è approvata al 95% dei cittadini. Però ecco, se ci sono proposte che magari hanno non so, il 50 e 60% di consensi e il 40 no, magari le si mettono uguale, però insomma si sottolinea il fatto che c'è una, una grande divisione su questo punto. Prediligere il metodo del consenso cosa fa non prediligere? Il metodo del voto. Ma questo perché? Perché il voto è uno strumento divisivo. Cioè nel momento in cui tu voti, su questo tema, non so, il, ci sono 100 persone, 70 dicono di sì e 30 dicono di no. Quelle, quelle 30 hanno perso. E Questo il voto fa. Ma nel senso non è, non è che lo dica io, è, è logico. E il, il perdere in qualche modo può creare ecco, un po' di, di malumori. Ecco perché non si parte col fatto di dire... Mettiamo una proposta al voto. No. Vediamo se questa proposta ha quanto consenso parlando, discutendo, deliberando, si raggiunge. Il voto è l'estrema Lazio. Comunque utilizzare questo, questo. strumento è utile anche per riforme e soprattutto per referendum, come è stato utilizzato in Irlanda o da altre parti. Comunque non essendo un cariche elettive, cioè estratte a sorte, non, non, non rispondono a nessun interesse esterno che sia di, di cioè, interesse esterno dagli elettori e quindi non di logiche di breve periodo, quindi è anche interessante, soprattutto sul clima, perché è un argomento che deve andare a lungo periodo. Quindi... Esatto, uh, Appunto, una delle potenzialità dello strumento, come vi dicevo, è che innanzitutto appunto l'ho già detto, incentiva la partecipazione. Mi sono dimenticato di fare una, un esempio secondo me è molto calzante. E fare il cittadino, fare il bravo cittadino è un po' come fare il genitore, cioè nel senso no, non si impara sui libri, no? non c'è un manuale che ti insegni a fare il bravo genitore, così come non c'è un manuale che ti insegni a fare il bravo cittadino. Allora dice, come, come, come si fa a fare il bravo cittadino? Eh, lo si fa... Facendolo, cioè come impari a essere genitore? Eh, facendolo, ti nasce il figlio, fai il genitore, impari a fare il genitore. Come si fa a fare il bravo cittadino? Facendo il cittadino. Quindi eh, si tratta di mettere nelle condizioni i cittadini di poter in qualche modo no, avere un ruolo, un ruolo attivo. E, mh, ecco, volevo dire quest'altro mi sono dimenticata la domanda, scusa qual era? La domanda era per essere utilizzato. Cioè, ah, per il... le riforme. Sì, esatto. Eh, allora, lo strumento si può adattare anche ad altri strumenti, per esempio il, il, il budget partecipativo, il bilancio partecipativo, scusate, cioè, eh, cosa vuol dire? Il comune ha una somma da, da capire come spendere. Fa un processo partecipativo, benissimo. Questo processo partecipativo può essere fatto col metodo dell'Assemblea dei cittadini. Semplicemente l'Assemblea, anziché discutere di un tema, discuterà di come spendere quella cifra, cosa peraltro è stata fatta ad esempio a Viareggio, nella mia regione nel 2020. E si lega appunto: si può legare ad altri strumenti di democrazia diretta, come il referendum, eh, questo ovviamente per decisione del decisore di, del, del decisore di ultima istanza, cioè l'organo eletto, ad esempio in Irlanda eh, nel 2013-2014, l'Irlanda sapete è un paese molto cattolico, c'era però da riformare un po' il, il codice di famiglia, diciamo così, eh, in costituzione ancora la donna era vista accanto al focolare e il Parlamento stesso e il governo decisero di eh, affidare questo tema un po' spinoso appunto a un'assemblea dei cittadini, un'assemblea nazionale di 100 cittadini e eh, appunto lavorò, ehm, produsse il report e tra le proposte eh, contenute ce n'era una ehm, che eh, caldeggiava il matrimonio egualitario. Il matrimonio egualitario vuol dire il matrimonio omosessuale sostanzialmente appunto Irlanda paese molto cattolico il Parlamento si vide arrivare a questo report in cui l'assemblea a grande maggioranza eh, aveva espresso appunto il, il favore al matrimonio egalitario il Parlamento cosa ha deciso e decise benissimo questa proposta noi la mandiamo a referendum quindi c'è stato un referendum in Irlanda e come forse sapete perché il referendum è famoso l'assemblea dei cittadini no cioè, questo è interessante, il referendum c'è stato perché c'è stata l'assemblea però dell'assemblea nessuno sa nulla però del referendum ne hanno parlato tutti Vabbè. E, um, il referendum approvò, anche quello a larga maggioranza, il matrimonio ugualitario e quindi oggi in Irlanda c'è il matrimonio ugualitario ecco, um, lo strumento si presta a tantissimi temi temi di questo tipo, quindi le, le riforme etiche, le riforme che hanno a che fare perché? Perché sono riforme in cui non c'è un giusto e uno sbagliato, quindi è bene se la comunità tutta in qualche modo fa una riflessione e si trova una soluzione in quanto è possibile condivisa. Lo stesso vale per le grandi riforme istituzionali, legge elettorale si diceva prima. E poi ci sono le riforme di lungo periodo, no? tipo la sfida climatica e ambientale, come ripensare il nostro vivere, eh, vivere in modo sostenibile, eh, ambiente e economia. no? cose difficili, sono sfide appunto di lungo periodo perché si va a immaginare un mondo del super domani e l'aiuto che questi strumenti danno è molto prezioso perché come diceva appunto Gabriele chi vi partecipa ha tutto l'interesse a impegnarsi al massimo per immaginare al meglio il proprio futuro di domani perché appunto ha un mandato breve per appunto, vi dicevo prima, sei mesi, massimo un anno e mezzo e, e poi tornerà alla, alla sua vita di prima, ecco, il, con cosa si scontra l'ottica lo, lo, di lungo periodo di questo tipo di riforme nella invece politica elettorale, con la visione di breve medio eh, termine che la politica elettorale ha dovuta a, diciamo, alle logiche di campagna elettorale, che è, insomma, è, è, è insito, no? eh, Ecco perché appunto il... Peraltro, negli ultimi anni, le assemblee dei cittadini a tutti i livelli, dal nazionale al cittadino, sul tema climatico e della transizione ecologica, sono esplose, nonostante il Covid. Perché all'inizio del Covid in tanti dissero, mamma mia, che succederà? Adesso la, insomma, questo tipo di, di, di partecipazione avrà un freno? E invece no. L'esperienza francese, per esempio, che era in corso di questa grande assemblea a livello nazionale, ha cominciato a ha continuato a fare l'incontro tra i cittadini online e poi diciamo, li, ha, li, ha conclusi, li ha conclusi di persona. e Ci sono assemblee che addirittura sono, sono tenute interamente online. Ovviamente non è la stessa cosa, però insomma la tecnologia di giorno ci aiuta molto. Ad esempio eh, in, in Danimarca l'assemblea dei cittadini nazionale sul clima è stata fatta interamente online in epoca pandemica. adesso è venuto il momento della domanda classica che ovunque vai te la fanno, Gli hanno fatto accappato, te la faccio anche a te, ma a te vuoi fare come i grillini della prima ora, l'uno vale uno? eccoci, la tanto guarda gli occhiali, ecco, la tanto, tanto domanda, la risposta è molto semplice, è molto semplice, però non so mai da dove, dove partire. Allora, il problema del, del Movimento 5 Stelle. oh porca miseria, ho parlato di. Eh? Il telefonino è cascato, lui occhiale è... a me il telefono, grazie. Ehm, allora, è una visione di sistema. Io vi sto parlando di uno strumento di democrazia partecipativa che, come vi ho detto, a volte si è fatto istituzione, però sempre come? A fianco di che cosa? Di istituzioni. E di democrazia elettiva cioè sono due binari che scorrono in parallelo e che si sta vedendo cioè la prassi sta vedendo che vanno a rafforzare il, la democrazia in generale quindi anche la fiducia nei confronti della democrazia, della politica sono due binari paralleli che si rafforzano l'uno con l'altro così funziona che cosa non funziona? non funziona se tu prendi il cittadino e lo metti nel sistema attuale cioè eh, tu hai il sistema delle istituzioni elettive in cui il protagonista è il politico eletto tu crei un sistema parallelo in cui il protagonista è il cittadino così va bene se cioè, tu invece mantieni un sistema unico e ci metti dentro il cittadino questo viene facocitato perché il sistema è più forte dell'attore no? e questo è esattamente quello, quello che è successo per non parlare poi del fatto che si parlava molto di democrazia diretta, ma vi ricordo che la democrazia diretta è sostanzialmente mh, lo strumento del referendum, e Comunque è, un, è un, un tipo di democrazia in cui ci si esprime sempre e comunque con un voto, che è una cosa sì o no, bianco o nero, eh, in, no? Cioè, voglio dire, il referendum voi andate a votare, votate sì o no. Qui si parla di un qualcosa di molto più complesso, cioè, l'Assemblea dei cittadini, vi ricordo, è uno strumento di democrazia partecipativa, deliberativa, cioè, non ha a che fare con la democrazia diretta, si può unire, come vi dicevo prima, no? cioè, il risponso di un'Assemblea, se l'organo decisionale di ultima istanza lo decide, può andare al referendum, ma sono due cose diverse. E poi un'altra cosa, prima vi ho detto che spesso si fa confusione tra il concetto rappresentanza e rappresentatività. Si fa molta confusione anche tra altri due concetti, uguaglianza e equità. Allora, lo spiego con questo esempio: c'è un muro di 2 metri. Io sono alto 1,80 m e lui 1,20 m. È un po così. Cos'è l'uguaglianza? Allora, a me mi danno uno sgabello di 30 cm, va bene? Vado a 2,10 m, quindi supero il muro e vedo cosa c'è al di là del muro. A lui mi danno uno sgabello di 30 cm, perché siamo uguali, lo stesso sgabello, uguaglianza. Sicuramente che lui da 1,20 m va a 1,50 m e rimane 50 cm sotto il muro. Però siamo uguali. Lo sgabello è lo stesso. Questa è l'uguaglianza. E c'è l'equità: cos'è? Che a me, che sono alto 1,80 m, mi danno uno sgabello di 30 cm e vado 10 cm sopra il muro e vedo oltre il muro. A lui mi danno una scala di 90 cm e va 10 cm sopra il muro. A quel punto siamo uguali. Vediamo tutti e due sopra il muro alla stessa altezza. Questa è l'equità. Cosa voglio dire? Voglio dire che equità vuol dire mettere tutti nelle stesse condizioni di poter fare qualcosa, guardare oltre il muro o partecipare. In questo senso il sorteggio è equo, lo strumento è equo per eccellenza, diceva anche il grande eh, scrittore eh, Tocqueville, Alexis Tocqueville, quando andò in America dove già cose di questo tipo c'erano, ovviamente molto embrionali lui disse il sorteggio è lo strumento più eco che ci sia perché dà a tutti la ragionevole speranza di poter servire la patria tra l'altro lui diceva anche il sorteggio è una scuola civica eh, gratuita e sempre aperta questo perché per quello che dicevo prima perché se tu partecipi e sei invogliato a partecipare con questo sistema si crea in qualche modo un meccanismo virtuoso no? nel senso eh, si rafforza anche lo spirito di, di appartenenza eccetera Um, quindi ecco i due concetti di uguaglianza e equità è importante perché se tu al politico che è nel suo sistema che è alto 1,80 m dai lo stesso sgabello del cittadino che è spaesato e che si ritrova in un sistema il cittadino rimane appunto sotto il muro non so se mi sono spiegato spero di sì faccio l'ultima domanda poi lascio la parola al pubblico se vuole fare qualche domanda ti chiedo, i progetti futuri, gli impegni futuri, se ci sono richieste per altri comuni di impegni oppure se si sta muovendo qualcosa alla Camera, visto che avete presentato la proposta di legge di iniziativa popolare. Sì, allora noi come prossima democrazia, che siamo appunto un'associazione di promozione sociale, insieme a altre realtà abbiamo stato costituito un comitato che ha questo nome, un po' così politici per caso, eh, eh, che eh, Questo comitato cosa ha fatto? Ha redatto una proposta di legge, col supporto ovviamente di, di tecnici ed esperti. È una proposta di legge molto semplice che chiede che in Italia venga mh, introdotto anche questo, questo strumento di, di partecipazione all'Assemblea dei Cittadini a tutti i livelli, quindi da livello statale a livello comunale e, e regionale. Lo strumento appunto attivabile, come dicevo prima, no? non obbligatorio, cioè c'è la possibilità di attivarlo. E, mh, quindi eh, questa è una proposta di legge popolare che era stata fatta proprio anche da, da alcuni parlamentari nella scorsa legislatura, poco prima, un mese prima che cadesse il governo e si scegliessero le Camere. Quindi al momento la proposta è lì che giace e chissà quale sarà il suo destino per il momento. Noi, come eh, prossima democrazia, come associazione, adesso avremo un ruolo di, ehm, diciamo di garanzia e osservazione esterna del processo che comincerà a Bologna, dell'Assemblea dei Cittadini di Bologna. Abbiamo alcuni comuni con cui stiamo collaborando per portare le assemblee dei cittadini, eh, in particolare Altamura, che è un comune in provincia di Bari. E, mh, due o tre comuni in Toscana eh, che vabbè, non sono comuni molto, molto noti, molto grandi uno in realtà è noto però non, diciamo per questioni legate alla campagna elettorale non, non ne faccio il nome eh, perché ho già fatto danni da prima e quindi sto zitto e, e ovviamente stiamo poi lavorando a questo, a questo progetto di Assemblea Nazionale eh, sulle riforme che è un, vabbè, un progetto molto ambizioso perché Dato il momento stiamo diciamo nasce come progetto autofinanziato, cioè che cerca di organizzarlo dal basso. Però ha un budget stratosferico, si parla di circa 500 mila euro, quindi come potete immaginare non sarà facile eh, trovarli. Ma comunque abbiamo notato una cosa, che anche se non si arriverà a farlo, l'importante è che se ne parli. Perché se se ne parla, e se c'è qualcosa di cui parlare, comunque eh, si, la, la cosa si diffonde e appunto se ne parla. Peraltro, appunto, essendo un progetto sostenuto da mh, un famoso costituzionalista che scrive sui quotidiani, e a volte in tv, e altri accademici eh, e giornalisti, mh, appunto speriamo che possa avere comunque una eco mediatica a prescindere dal fatto se raggiungeremo il budget per farlo o meno. So, fermo restando che finita la campagna elettorale, ci rivolgeremo magari anche al prossimo governo e al prossimo Parlamento per proporre appunto questo, come vi dicevo prima, come metodo non solo nuovo ma anche innovativo per, per una Costituente. Una Eh, ci avete esposto tutti i pregi di, di questo sistema, ma a ah, qualche difetto ce l'avrà pure perché io penso all'influenzabilità dell'opinione pubblica, no? molto condizionata da, dai giornali, dai gruppi di pressione, dalle lobby. E in questo caso non è più, più semplice influenzare l'opinione pubblica. Sì. Ma allora, sì, dei difetti ce li ha sicuramente, come, cosa, come qualsiasi cosa umana, perché noi siamo imperfetti e quindi qualsiasi cosa noi facciamo è imperfetta. Ehm, ma allora, teniamo, tenete conto di, di questa cosa qui. Per lo stesso motivo per cui mh, la brevità del mandato ehm, porta alcuni benefici, e come vi dicevo prima, ad esempio il fatto di non avendo interessi a breve termine di poter tranquillamente con più facilità pensare a progetti di lungo termine. Ma un altro vantaggio è quello di mh, diciamo non essere... che ci siano meno possibilità di essere toccati da eh, logiche di questo tipo, logiche clientelari. Anche perché comunque si adottano delle contromisure, cioè ad esempio il comitato che diciamo, gestisce l'assemblea e la coordina eh, sono sempre molto categorici su eh, eventuali diciamo, eh, sgarri, siccome viene data la possibilità a tutti sostanzialmente, a tutte le idee, a tutte le voci, anche quando vi parlavo della fase dei gruppi di interesse, no? di portare la loro posizione eh, davanti, davanti ai cittadini, eh, qualora nel senso una di queste provasse a fare un po' il gioco, il gioco sporco, contattando magari i cittadini eh, in, modo, in modo privato, ecco, non pubblicamente, durante i lavori dell'assemblea. Eh, ovviamente, nel senso, il, il, il tale gruppo di interesse o chi per lui viene. Automaticamente estromesso da, dall'assemblea. Eh, la possibilità di essere in qualche modo corrotti c'è cioè sempre, ma questo... Non no, no, corrotti, influenzati da De Rubia, non, non, non corrotti. Influenzati, diciamo... dai grandi giornali, da... Ma allora, il, il punto è questo, questo però riguarda no. tutti, cioè nel senso, allora, o decidiamo che a decidere, a prendere decisioni sono pochissimi, oppure addirittura dei robot, che, che non possono essere influenzati perché programmati per non essere influenzati ma se noi decidiamo di, di far da noi, di noi esseri umani dobbiamo fare i conti con ciò che noi siamo però vi dico anche una cosa um, le esperienze ci dicono che um, come lavora la mente umana messa in un determinato contesto, in un ambiente um, non è lo stesso modo in cui lavora se è presa singolarmente cioè cosa voglio dire? che il, spesso e volentieri succede questa cosa per cui eh, un cittadino è in un certo modo ragiona in un certo modo prima magari di cominciare l'esperienza dell'assemblea, mentre poi nel momento in cui si ritrova al tavolo con gli altri cittadini durante l'esperienza in qualche modo cambia e matura il suo modo anche di eh, interagire, interfacciarsi, eh, affrontare certe determinate tematiche e affrontare appunto l'interessarsi alla, alla cosa comune. Quindi sono esperienze che in qualche modo eh, fanno cambiare un po' anche il modo di, eh, di rapportarsi alla, a, appunto alla cosa comune da parte, da parte delle persone. Sì, diciamo che il fatto è che l'importante è provare, secondo me, a innovare la democrazia. Cioè non è detto tu non hai la bacchetta magica, voi non avete la bacchetta magica, però è uno strumento che magari può aiutare... C'è una partecipazione che ormai è ridotta ai minimi storici, quindi è sicuramente tra due settimane andremo a votare chi ci andrà e vedremo l'affluenza più bassa della storia della Repubblica, come, e quindi questo è uno strumento, e, però secondo me ci sono alcune criticità come ha detto Lucio, ma credo che ci sono più vantaggi. Sì, ovviamente questo lo penso anch'io, se no non ero qui a parlarne. E, ripeto, le criticità ci sono in qualsiasi prodotto umano. Va bene? E, però ovviamente anch'io penso che ci siano più vantaggi che criticità, ma dirò di più: non è solo e soltanto che lo pensi io, nel senso che ce lo dicono un po' anche i dati, tenete conto che eh, diciamo le assemblee dei cittadini esistono un po' come istituto di partecipazione vero e propria dal 2004 quindi ormai sono quasi vent'anni. Eh, ci sono anche studi, appunto c'è una letteratura quella si chiama letteratura scientifica no? su, su questi che li hanno studiati li hanno analizzati eh, poi in realtà già dagli, dagli anni Ottanta in America si facevano eh, esperimenti e cose, cose simili però questo è stato un po' canonizzato dal 2004 con un'esperienza canadese mm, a proposito di America, voglio dire anche questo c'era un filosofo americano che è morto qualche anno fa, John Dewey che diceva, guardate, democrazia, stato attuale, tutto si evolve, però dove può evolvere? Un concetto come la democrazia non può evolvere eh, su o giù, no, può evolvere verso il meno o verso il più. No? Quindi, eh, meno democrazia è un'ipotesi percorribilissima, perché, rifletteteci un po', perché a volte noi siamo nella nostra bolla di occidente, di democrazia, ma il mondo è pieno di non democrazie, Oppure delle cosiddette democrazie illiberali. La democrazia illiberale è dove c'è lo schema, il guscio vuoto della democrazia, ma poi manca tanta polpa. Okay? Ehm, così io a battuta dico sempre, le elezioni ci sono anche in Iran. Eh? Quindi cioè, l'elezione non fa democrazia. Democrazia è anche elezione, però attenti a non no, andare raso terra. Quindi John Due diceva meno democrazia è un'opzione, l'altra opzione è più democrazia. Come la facciamo più democrazia? Io oggi, nel senso, per me è imprescindibile che più democrazia debba voler dire più partecipazione consapevole, perché insomma questo mi sembra quello che emerge no? anche da, dai dati, banalmente dai sondaggi. E, mh, ci sono già tanti strumenti, dicevo prima, strumenti di partecipazione, referendum, la petizione, bilancio partecipativo eccetera eccetera, questo strumento secondo me ha che dicevo prima, potenzialità in più, quantomeno sui due concetti, il chi e il come, la selezione eccetera eccetera, no, no, non mi ripeto. E, ecco, si tratta di eh, creare il nuovo binario e farli andare in parallelo. Grazie. Sì, dire che non è conosciuto è un eufemismo sì sì no ma assicuro che in larga maggioranza <ride> grazie mi fa piacere allora mmm, oddio le domande quali erano? aspetti ah gli incontri sì in giro allora Certo, ma allora noi come associazione di promozione sociale nasciamo proprio con l'obiettivo di diffondere questo strumento, quindi il primo modo per diffonderlo è andare in giro a parlarne, come sto facendo io qui, ieri l'altro ero al Municipio 7 di Milano, dove il Municipio aveva organizzato un incontro su questo tema e il tema di altri strumenti partecipativi, siamo, il sito è www.prossimademocrazia.it, molto semplice, e vedete che i soci, i soci fondatori, siamo sparsi un po' in tutta Italia, Sassari, Firenze, Milano, Roma, Napoli e questo proprio perché appunto, cerchiamo di fare quello che, che, che diceva lei, insomma andare in giro a parlarne dal piccolo borgo, in questo paese, provincia di Sassari, vi dicevo Bulsi, alla grande città, appunto ieri l'altro ero a Milano e ascriversi all'associazione si può assolutamente perché è un'associazione aperta all'adesione. Di eh, enti pubblici, ad esempio il comune di Altamura, che vi dicevo, ha aderito, è, stiamo collaborando con lui, è, anche di enti privati, perché comunque che vogliono supportare l'idea, perché ci credono. Ehm, e di, di privati cittadini eh, l'adesione sono 10 euro quindi lo dico anche così parlo, parlo, parlo è una cosa più simbolica che altro, proprio perché crediamo nella potenzialità di partecipare tra l'altro tra un mesetto avremo un'assemblea un di tutti i soci ecco, quindi se lo diventate poi ci rivediamo online perché insomma, essendo una cosa nazionale ehm, sì, ho risposto a tutto credo, credo di sì, comunque grazie ecco. Ah, eh, ovviamente, se volete fare qualcosa su Basanello, insomma, eh, noi ci siamo ecco, a, a supportarlo. Sì, sono Angelo Bini, vengo da Vallerano e sono un comunista. Mi piace giocare a casta e scoperte. L'iniziativa che promuove la partecipazione è lodevole, ma secondo me non c'è in Italia un problema di democrazia. Noi abbiamo la Costituzione la più bella del mondo, la più democratica. Io sono un esempio, io sono stato un insegnante comunista, insegnavo ragioneria, a scuola ho parlato di economia di Unione Sovietica e di comunismo, nessuno mi ha mai ripreso i presidi. Quindi noi abbiamo in Italia una libertà enorme. Che do... Noi siamo l'esempio. Per esempio, se l'Ucraina avesse seguito il metodo Alto Adige, il metodo italiano nel rapporto con le minoranze, oggi non ci sarebbe la guerra, la Russia non avrebbe eh, fatto una guerra per liberare il Donbass, per difendere i russofoni perseguitati e assassinati nel Donbass dal 2014 dai nazisti ucraini, quindi la nostra libertà è enorme, siamo secondo me il paese più libero e più democratico del mondo. Il problema qual è? Il problema è che oggi nel lago, politico, nei nel Parlamento non c'è so, più la sinistra. Per questo eh, tanti, cioè, chi non vota è di sinistra, praticamente. Quindi si tratta di riattivare la sinistra. Ma come riattivarla? Per riattivare la, de la democrazia c'è, intendiamoci. Noi abbiamo la democrazia, la libertà garantite al 100%. Il problema è... Come riattivare la dialettica base tra lavoro e capitale? Cioè, noi abbiamo oggi il 99%, il 100% dei deputati che difendono il capitale. No, tra l'altro, chi ha creato questa dialettica? È Davide Riccardo, un italiano che studiando, applicando la matematica e l'economia, ha scoperto questa contrapposizione tra capitale e lavoro. Allora, il problema è che noi abbiamo i rappresentanti del capitale, che sono tutti i parlamentari oggi presenti in Parlamento, e mancano i rappresentanti del lavoro allora il problema è che i partiti di sinistra se ancora esistono per esempio io so che a Vasenello c'è un PD molto forte eh, devono attivare secondo me la riformazione del personale politico ai giovani io suggerisco una filiera per esempio la suggerisco anche a voi partire, eh, eh, l'input è questo Par studiare, François Quesnay, Fisiocrazia eh, Davide Riccardo, Teoria del Valore Lavoro Antonio Grammici La formazione dell'uomo e Gunnar Milda La socialdemocrazia, l'origine de, del mondo del lavoro, del potere del lavoro che si è sviluppato democraticamente in Svezia. Se noi non diamo la cultura ai giovani di sinistra capace di contrapporsi, perché poi nei partiti di sinistra ce l'hanno pure i rappresentanti nel Parlamento, ma non erano preparati culturalmente, per cui siccome. I rappresentanti del capitalismo si sono dimostrati culturalmente più preparati e allora i rappresentanti dei lavoratori non sapevano più che pesci prendere e si sono convertiti anche loro al capitalismo. Lo stesso Landini, la stessa CGL vogliono il capitalismo, non vogliono più il socialismo. La domanda un po' impegnativa, però se posso anticipare un attimo... Il problema è che questa cosa, cioè chi non va a votare non è solamente di sinistra, eh, evitiamo eh, no, questi cliché, non, cioè, questo è un modello per far attivare tutti, non sinistra, de destra, cioè... Sì, ma poi dentro i consigli cioè, ci sarà destra e sinistra? Eh? Sì, ma non è questo il e punto, cioè... C'è il, il, il consiglio comunale che bisogna c'è, il consiglio di cittadino, Ma appunto perché vanno di pari passo. Quelli sono eletti dal popolo, quelli sono sorteggiati, sono due cose diverse, sono due binari differenti. Poi, no, come si mette va bene, ma poi i contenuti. I contenuti se... sono di lungo periodo, appunto come ha detto Samuele. Se non sei e... preparato culturalmente dove vai, che vai a fare? E dice che mi serve disfurare il bottino, devo, fa... devo mettere l'arbor di là. Ma poi parliamoci chiaro, cioè, tutto viene dall'economia. Cioè, qui adesso c'è il problema delle nonciole. Non esiste un consorzio, per esempio. Un consorzio a livello nazionale per risarcire i contadini dei danni che subiscono in periodo di crisi. Sì, ma eh? mh, cioè, secondo me no, cioè secondo me non... Eh, è sia, pubblico, sì, è, è, è, la domanda... Grazie per la domanda, anche se è una domanda molto impegnativa, molto. non ho mai detto che... Allora io non voglio assolutamente dire che non ci sia democrazia, né tantomeno che non ci sia libertà, e altri concetti perché poi voglio dire no? la democrazia è un ecosistema vuol dire tante cose e quindi lasciamo perdere la libertà le libertà certo che ci sono c'è anche la c'è anche la democrazia inteso, inteso per come la intendiamo eh, terra terra ora passatemi l'espressione della serie le elezioni ci sono le elezioni no? si tengono regolarmente quindi certo che c'è la democrazia però c'è anche una crisi ma, ma non qui, eh. cioè, nel senso, cioè, in, in tutte le democrazie evolute c'è una crisi. La crisi non è del sistema, c'è solo le elezioni, c'è tutto, la crisi è culturale. Sì, ma allora, partiamo da questo presupposto. Io, lei mi ha fatto una domanda e io le sto rispondendo, ma noi non ci troveremo d'accordo. Io parto, ve lo dico subito. Quindi parliamo, <ride> io rispondo. Però, nel senso, ehm, eh, la crisi... Eh, il, eh, lei poi mi parla da un punto di vista. Il fatto è questo, è che lei dà ancora molto valore all'ideologia. Cioè lei, lei considera l'ideologia come una cosa che, che, che vive. Non può parlare di politica che non conosce l'economia, perché il rapporto è sempre il conflitto tra il capitale e il lavoro, è non che ci girava un po'. Eh? Sì, ma scusi, ma, ma di economia, chi, chi ne capisce? Cioè, nel senso che lei ti. Sì, ma, ma questo vale per tutti. Non capisci chi la studia. Ma non Comunque, il concetto fondamentale è che la sua, cioè abbiamo due strutture mentali diverse quindi su questo non ci possiamo incontrare cioè lei mh, pensa in un mondo ancora in cui l'ideologia ha una sua, una sua... se lei mi reagisce dicendo io sono comunista e mi parla del fatto che mancano ne mancano... se noi aboliamo l'ideologia aboliamo le idee ma nessuno dice che va abolita l'ideologia ma io non sto accusando, io ho detto che lei mi parla con questo, con questo sistema, non sto dicendo che non sia valido, io sto dicendo che evidentemente l'ideologia dopo il crollo del muro di Berlino e quindi non, è, non ha più quel ruolo determinante nella politica. La posizione capitale del lavoro è crollata? No, no, no, evidentemente no, però nel senso io qui le sto parlando di, eh, di altro in qualche modo, cioè parlando, parliamo proprio di un altro, di un altro sistema so come, come dirlo sì, ma poi c'è dei riformatori non riformano niente ah, questo lo, lo, lo lascio libero di pensare sì, io non penso questo ma io ringrazio sia il nostro ospite sia chi è intervenuto e adesso uh, ognuno tenta la via delle riforme che pensa eh, migliore o più idonea, accusarlo che non riformano nulla mi sembra eccessivo, la visione di un mondo contrapposto tra capitale e eh, lavoro è una visione marxista che dopo, dopo, dopo va bene, do, però, però uh, cioè la stessa accusa di riforma una volta chi non aveva cultura era ben accetto nella sinistra. Adesso, se l'elite, eh, uno deve studiare economia prima di definirsi di sinistra. A me dispiace perché prima le masse incolte facevano parte in quel modo de del nostro popolo. Comunque. Eh... Eh, ognuno tenta la strada le riforme che ritiene più opportuna, più idonea eh, che maggiormente si avvicina al suo modo di essere e di pensare adesso eh, siamo in democrazia e libertà ogni, ogni modo, ogni strumento finché è in questi binari è più che lecito e, naturalmente ringrazio concludiamo, no? ringrazio eh, Samuele di, di essere intervenuto e come ha detto Saverio ci ha, ha, ha illustrato una tematica che diciamo che non è proprio mainstream <ride> che è di nicchia che è molto importante e mi scuso per la poco ospitalità perché di solito siamo molto più ospitali e ti aspettiamo la prossima volta adesso siamo tutti impegnati in questo nostro piccolo festival e, e, e diventa un problema se ci verrai a trovare insieme naturalmente a al tuo compagno che ti accompagna eh, saremo essere molto più ospitali e concludendo voglio anche ringraziare tutti voi che siete intervenuti e anche un ringraziamento particolare a Gabriele che Gabriele ci trova sempre questi, questi argomenti che non ha solo la capacità di trovarci sempre questi argomenti particolari e interessantissimi di cui la maggior parte di noi presa da, da, da mille occupazioni oh, non no, no riesce a, a seguire ma c'è anche la costanza e l'impegno come una piccola goccia sulla pietra a, a continuare a insistere a tirarci per, per la giacchetta e la camicia finché non facciamo questi incontri e io lo ringrazio doppiamente perché sfida la mia pigrizia e la nostra pigrizia. Che... grazie Gabriele e poi va bene eh? Sì, naturalmente eh, ringraziamo il Comune di Fasanello che ci ha dato il patrocinio e ringraziamo anche le associazioni che hanno promosso questo festival che è il Circolo Arci La Poderosa di Fasanello e l'Associazione di Promozione Sociale Unisco. E vi do appuntamento a più tardi che ci sarà il concerto di Remiccia e, e poi chi, chi vuole il prossimo incontro ci sarà domani dove ospiteremo... Stefano Fassina, grazie a tutti